Eh, buongiorno a tutti stamattina mi sono già fatta la doccia ho già fatto la lavatrice ci metto anche qualche pastiglia di candeggina nel water però meglio mettere la sera io mi sono dimenticata e eh, metto a posto tutte le cose in bagno e, e niente ho visto che in bagno c'è un po di di calcare che si è formato vicino a tutti i rubinetti allora oggi mi metto a pulire quelli lì e, e niente mm. oggi pulisco pulisco tutti i rubinetti e non so come come dove abitate voi ma in questa zona qua si formula tantissimo calcare ma tantissima eh. e, e niente provo a spruzzare un po di via cal e lo lascio reagire per qualche oretta e, comunque spruzzo dappertutto non solo qua anche nella vasca nel bidet un po anche anche nella doccia e poi l'avevo finito anche via Cal ragazze, ecco, uhuh. che vuol dire che incominciamo a fare qualcosa a casa, ecco. E quest'anno farò tutti i video così a senza pensare, ecco, perché um, stamattina mi sono messa lì e ho finito via Cal per dire, e ha detto, va bene, adesso facciamo una cosa a casa, ecco una ricetta a casa e vediamo come funziona, poi se mai fallisco, però uno se non sbaglia non impara, no? E allora niente, ci metto acido citrico e poi ci metto detersivo per i piatti, normalissimo, e mescolo perché così viene un po' più un po' più carico, diciamo, ecco perché se faccio acido citrico con l'acqua sì, un detergente però un po' più delicato ecco e preferisco una cosa un po' più pesante ecco non so come dire poi nel frattempo Faccio anche il mio solito spruzzino, quello che ho già fatto vedere qualche video fa. Eh, sapete già quelli che mi seguono da tanto. E eh, quelli che non sono ancora sono nuovi iscritti, ecco. Faccio sempre spruzzino con acido citrico, che lo uso un po' dappertutto. Ecco il video, vi trovate lì sotto. Comunque, volevo ringraziarvi eh, nuovi iscritti che sono, che sono iscritti. Ecco, ben, benvenuti perché ogni tanto mi dimentico a, a dire grazie, ecco, questa volta mi sono ricordata, ecco. Poi oggi ho preso questa spugnetta qua che mi ha regalato una mia amica eh, che tra l'altro mi segue eh, non dico nome così per eh, mi ha regalato quella spugnetta lì e niente vado con questa spugnetta qua è una spugnetta di veleda ragazze eh, vado con questa spugnetta qua invece qua l'avevo finito via cal ecco. Ogni tanto mi perdono il discorso. Qua ho finito via Cal e vado con il detergente che abbiamo appena preparato, acido citrico e un po' di, di detersivo per i piatti. Ecco. E vado a pulire un po' dappertutto e poi non lo risciacquo e lascio reagire per qualche ora. Perché praticamente ho dato un po' dappertutto via Cal, qua ho lasciato. Con acido citrico e sono andata a un negozio a comprare due o tre cose e nel frattempo che, che reagisce tutto ecco. ad esempio qua vedete questa pentola qua che avevo, avevo messo dentro al la lavastovile che non si è lavato vi faccio vedere come, come funziona l'acido citrico è tipo un vim per le pentole però cioè, con poco costo ecco con poco costo avete già pulito la vostra pentola cioè non rimane niente anche quando bolisco l'acqua ad esempio sempre la stessa cosa che rimane un po' di, di un po' di acqua no tipo, tipo calcare ecco e anche lì uso lo stesso metodo ah, poi nel frattempo mi sono messa avanti anche per, per il pranzo vedete quante bustine mi sono rimaste quello che stavo dicendo un'altra volta perché io ho questa scatola qua che tiene tantissimo spazio ecco preferisco averle così il tè perché um, qua ad esempio ho la menta che avevo preparato quest'estate quest qua l'avevo seccato io e, um, e niente voglio um, svuotare un po anche i cassettini qua in cucina e basta quest'anno faremo tantissimi video di fai da te e, con gli sbagli, come dico io, perché dico questo, perché tra un po' capirete perché dico anche questo. Poi nel frattempo sono tornata a casa perché sono andata a comprare due o tre cose e vado a piedi, non vado in macchina perché sono, divento pericoloso in macchina ragazzi perché tipo dico vabbè vado a comprare il pane, e vado dentro con un Carello nel supermercato, carico un Carello pieno di roba, arrivo a casa con tre borsoni e senza pane ecco. Così almeno siamo sicuri che arrivo a casa con il pane. Ma poi quest'anno non voglio fare tantissime scorte, ecco. Eh, le parole famose non voglio, non voglio fare tantissimi scorti, però ragazzi, sono tornata a casa già con qualche cosa che non mi serviva, ecco. Anche a piedi devo imparare a comprare le cose solo quello che mi servono. Questa cosa la devo imparare, ecco. E niente ragazzi vado a ripulire tutto quello che avevo lasciato per qualche oretta e comunque ho visto che adesso vi faccio vedere qua giustamente come pulisco però si pulisce bene anche senza via calcio senza tutti questi spruzzini qua l'unica cosa che vi dico il sbaglio di stamattina è stato che io ho fatto quel detersivo, detergente lì, di acido citrico ehm, e detersivo per i piatti eh, che non ho messo un goccino d'acqua perché quando sono tornata a casa eh, sono andata a aprirlo, lo volevo usare e era tutto indurito, ecco si è indurito tutto e mi sa che ci vogliono qualche goccia d'acqua ecco mettiamo detersivo per i piatti qualche goccia d'acqua che così non, non si, perché a me mi è rimasto tutto, tutto rigido ecco non, non riuscivo più eh, neanche a staccarlo ecco allora ci vuole anche un goccio d'acqua ecco perché dico sbagliando si impara ecco oggi abbiamo imparato una cosa nuova che bisogna metterci anche l'acqua ecco perché senza l'acqua non va Giustamente se dobbiamo usare, cioè facciamo solo un cucchiaino, se lo sappiamo che lo usiamo tutto, allora sì, però diversamente ci vuole, ci vuole anche un goccio d'acqua. E puliamo anche questo anche se uh, non so quanti anni ha questo qua ragazzi sarà 15 anni secondo me e, niente vedete qua l'avevo aggiunto anche un po' d'acqua speriamo che non si durisce nel frattempo però secondo me con l'acqua già non dovrebbe farne nulla ecco e vado a ripulire anche qua vedete l'ho visto da subito che pulisce bene ecco l'unica cosa è che ho staccato un pirulino non so come si chiama quello lì eh, Vabbè ah, Con le tacche c'ha Però <ride> Mi si è staccato Ecco, oggi è andata così Eccomi qua ragazze eh, Sono tornata Vi faccio vedere anche la mia spesa Già che ci sono Vi faccio vedere quello che ho comprato Niente di te, però ho comprato anche il pane Ecco andato a comprare il pane e ho comprato anche il pane adesso lo devo mettere dentro il freezer perché mi compro, mi compro ho comprato 20 panini adesso li metto dentro il freezer e... e poi li tiro fuori pian pianino così evito andare tutti i giorni a comprare il pane però sono andata in paniccio ecco niente, niente di che allora dopo sono andata sono andata a a un um, determarket quello di quello di no allora non detter si chiama cadis a comprare due tre cosine sono andata lì perché sono prima sono passato un altro acqua sapone ho comprato e ho comprato questo talco qua che costava neanche un euro e, e lì, volevo, lì dove l'ho comprato talco son, non ho trovato carbonato di sodio e siccome volevo trovare quello un po' più ecologico adesso vi faccio vedere non questo, non questo perché questo l'ho comprato la COP perché non ho trovato altro e non mi piace questa scatola qua perché dico questo cioè va bene carbonato di suoli va bene, però non mi piace questa scatola qua, io non so come fare perché tutte le volte che io, che io ho questo, lo apro, cioè dopo due tre mesi, diventa tutto duro, tutto, cioè non riesco neanche più a staccarlo, non riesco più a usarlo, ecco perché non mi piace questo detergente qua, mm, non so se è quello più ecologico, cioè tipo di un, di un marchio, ehm, forse non qua questa cosa qua, non lo so eh, forse tengo, perché tengo questo qua in bagno dopo quando lo apro però tutte le volte mi fa così, io non so cosa dove lo devo tenere ecco perché il bagno è abbastanza fresco cioè non c'è cioè caldissimo Ecco, però ditemi voi dove devo tenerlo perché mh, mi fa questo, mh, non so se anche voi lo fa però mh, per quelli che non mi piace questo carbonato di sodio Ah niente ragazzi le famose parole che non compro più niente sono qua, ho comprato shampoo che ne avrò altri due o tre shampoo a casa però l'ho comprato perché era scontato, ecco perché dico devo imparare a non comprare le cose che non mi servono, ciao. La stessa cosa per quanto riguarda anche, anche questo olio d'argan per i capelli sempre della stessa marca non l'ho mai provato però era scontato anche questo detto, quando finisco mio prenderò questo ecco. cioè, non mi serve però l'ho preso La poi un'altra cosa che ho comprato ho comprato questo qua eh, che era scontato anche questo e niente e poi, poi un'altra cosa che ho comprato maizena ne ho presi due già sto quello che farò nei prossimi video l'avete già capito se qualcuno lo fa l'ha già capito e niente dopo ho preso il risotto che non c'entra niente che non ce l'avevo neanche in casa ecco. ecco questo saranno ecco non comprerò più il terzino, ma comprerò queste cose qua ragazzi e faremo qualche video apposta eh mi sono già scritta qualche ricetta in giro, proviamo a fare a caso ecco, e come dico io provando così, provando si impara, e sbagliando si impara anche sbagliando e niente, quest'anno faremo così, tutti i video così improvvisati senza pensare più di tanto, farò vedere com'è la, la mia giornata realmente ecco. E le mie giornate sono così, sbaglio anche io ragazze, ecco, non sono perfetta e niente, però così imparo, imparo qualcosa. Niente ragazzi, spero che il video vi è piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutte!